Ciao amici, come sapete io sono Penelope, sono molto contenta che Wengo mi abbia offerto la possibilità di registrare questo breve video perché avevo tanto piacere di potervi salutare e vi abbraccio con tutto il mio cuore, spero che stiate bene, che godiate di ottima salute prima di tutto e che la vostra quarantena non sia così esasperata e difficile, spero che abbiate l'affetto di qualche persona vicino a voi io eh, vivo sola quindi eh, sono eh, in una condizione abbastanza precaria perché eh, la solitudine in questi momenti è veramente difficile vivo in una piccola casa e quindi potrete immaginare che eh, restare eh, chiusa spesso in, in un piccolo appartamento non sia piacevolissimo, però dobbiamo farlo, devo farlo io ehm, per il bene delle persone più deboli e spero che lo facciate anche voi eh, per preservare le persone che non hanno un sistema immunitario forte eh, perché comunque mh, sapete già eh, tutto di questo virus e sapete che mh, è pericoloso per chi eh, non ha un sistema immunitario forte. Uh, volevo dirvi che uh, ho dato un'occhiata ai miei tarocchi, uh, io uso i tarocchi dei visconti sia gli arcani maggiori che i minori e um, quindi attraverso di loro ho potuto capire che uh, la situazione peggiore ci aspetta fino alla fine di marzo a mio avviso, i tarocchi non danno dei tempi precisi però io ho provato a chiedere loro quanto potrà durare questa, questa situazione di disagio entro la metà di aprile eh, finalmente dovrebbero superare i numeri dei guariti i numeri dei contagiati e verso la fine di aprile secondo me non ci saranno più nuovi casi ecco eh, probabilmente sono stata ottimista in queste previsioni perché eh, la scienza magari eh, non ha ancora dei numeri precisi ma probabilmente mh, sento tante persone Uh, che um, credono che la quarantena si prolungherà ancora tantissimo tempo ecco secondo me no perché verso il mese di maggio anche uh, facendo le carte a voi ho potuto notare che uh, ci saranno finalmente uh, degli incontri uh, d'amore uh, ci saranno degli incontri tra, tra persone singole uh, quindi secondo me all'inizio di maggio finalmente potremo riabbracciare uh, legalmente le persone a cui teniamo. Uh, quindi mh, io penso che mh, alla, mh, alla metà di maggio sarà tutto risolto. Uh, speriamo amici di poter imparare qualcosa da questa esperienza che tocca a tutti noi, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista economico. Io mh, vi faccio tantissimi auguri e sono solidale con chi ha mh, purtroppo vissuto in prima persona la vicenda del, del coronavirus eh, sia dal punto di vista fisico che economico appunto e mh, chi ha un'attività, chi lavora nel turismo eh, ha subito un grandissimo danno. Io eh, spero che mh, questa situazione dell'Italia. Eh, migliori il prima possibile. E, mh, certo eh, è una speranza la mia, ma eh, voglio essere positiva e credere che il nostro governo sarà capace di aiutare le persone che da questo coronavirus sono state fortemente danneggiate. Mmh, quindi vi saluto con tanto affetto. Vi abbraccio forte forte forte se doveste avere bisogno di consultarvi con me fatelo serenamente sono sempre pronta ad ascoltarvi in ogni vostra esigenza e a darvi tutto il mio affetto e il mio conforto non trascurando mai di dire ciò che vedono le mie carte oggettivamente Uh, non illudo mai nessuno ho detto quello che pensavo del coronavirus anche attraverso i tarocchi uh, parlando con, um, con obiettività secondo l'obiettività delle mie carte non la mia um, vi voglio salutare e ci vediamo ci sentiamo presto speriamo di vederci il prima possibile al festival di auspicia che è stato purtroppo rimandato e, um, a presto allora, un bacio grande grande grande, ciao!